Adesso è scritto a parlare a titolo personale il deputato Giuseppe Civati. Prego, deputato Civati. Sì, solo pochi secondi per affermare il mio profondo dissenso rispetto a questo provvedimento e al voto del gruppo di cui faccio parte, soprattutto nei confronti di una campagna politica e culturale di cui non ho condiviso i toni, le parole e gli obiettivi e in riferimento, se posso, al programma elettorale, al mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori. Quindi non mi associerò al voto del gruppo.